Thank <laughs> you. Buongiorno a tutti carissimi amici della pagina del canale delle Termopili nonché della mia pagina oggi siamo partiti in anticipo per arrivare in ritardo tant'è che ho visto che non ho ancora settato e chiedo Venia eh, il riassunto della diretta lo farò mentre che parlerà il nostro ospite Pietro Paolo Messina l'architetto Pietro Paolo Messina buongiorno buongiorno a te buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando Candidato al Senato eh, per la lista di Adinolfi e di Stefano alternativa per l'Italia. Eh, questo è il primo di uno dei tanti appuntamenti che faremo da qui alla chiusura della campagna elettorale con i candidati locali e non solo. Eh, Pietro Paolo Messina si candida, come già detto, al Senato e eh, per il Senato di fatto è un giovane, perché di solito al Senato si cantano le persone di una certa età. Eh, parlaci così in generale di, di questa esperienza e poi andiamo nello specifico. Nel frattempo io sistemo qua la tua Vabbè. presentazione. In generale questa esperienza è nata un po' per caso, diciamo l'esperienza con Alternativa per l'Italia. È un'esperienza che personalmente è stata maturata negli ultimi due anni, come ben sai, da quando... È Scoppiato il, eh, la prima, la pandemia, il lockdown, le leggi assurde, le, limita le limitazioni della libertà, le limitazioni delle libertà personali in ambito lavorativo, eh, le discriminazioni, tutto quello che tu ben sai che abbiamo eh, combattuto eh, da più fronti e che abbiamo, che abbiamo sempre eh, criticato e combattuto e cercato di, eh, di, di, di far comprendere ai più che eh, ci stanno attorno. E tutto questo ha maturato dapprima come ti ricordi, visto che io avevo militato per un paio d'anni nella Lega, l'allontanamento dalla Lega quando in una prima fase, prima, prima Salvini non sapeva che cosa fare, fondamentalmente non prendeva una linea eh, netta e chiara. Poi di fatto è stato complice di tutte le, le, le schifezze perpetrate dal, dal governo Draghi in maniera acritica, ma, non potevo più stare all'interno di, di un'organizzazione simile, dove io stesso ero un discriminato, essendo un Novax fondamentalmente. E, e quindi mi ero avvicinato alle istanze di talexit, con, con la quale poi eh, non c'è stato un proseguimento, finché, eh, diciamo, mie, anche grazie al gruppo di persone con cui collaboro, anche a Catania, l'associazione Partita Iove Federate, eh, di cui faccio parte in quanto libro professionista c'è stato l'avvicinamento a questa eh, sigla alternativa per l'Italia che si era appena costituita a luglio l'ho trovata interessante perché a parte combattere per quelle stesse istanze per le quali già da tempo ero diciamo ero in, ero, eh, stavo lottando ero diciamo sul fronte ecco, chiamiamolo così ma eh, sono riuscito a, a trovare personalmente no, una mia dimensione anche per l'apporto valoriale che comunque questa, questa lista, eh, questa sigla ha, eh, è una sigla dico eh, un sottolineo, che nasce dalla, dal patto tra il popolo della famiglia quindi ben identificato, il popolo della famiglia di Adinolfi eh, negli ultimi anni è stato all'avanguardia per quanto riguarda i family day e l'associazione di Simone Di Stefano, che era l'ex portavoce nazionale di Casa Pound, che è uscito da Casa Pound a febbraio e che aveva costituito questa associazione. In pratica nasce perché c'era stato, cioè, tutti que tutte queste erano sigle che eh, avevano manifestato nei, nei, nei, nei mesi scorsi contro il Green Pass ed era nata una prima forma di aggregazione per un fronte comune. Poi di fatto questo fronte non c'è stato, ma il popolo della famiglia ed Exit hanno, invece sono rimasti eh, coesi, hanno fatto questo patto e nasce Alternativa per l'Italia. Alternativa per l'Italia è che già dal nome ovviamente si rifà ad Alternative für Deutschland, anche perché preferiamo la parola alternativa eh, perché mh, la, noi consideriamo la nostra proposta una proposta di governo e anche se tecnicamente in senso un po' romantico possiamo definirci antisistema, ho l'impressione almeno personalmente che la parola antisistema stia prendendo almeno da un punto di vista giornalistico la connotazione negativa che avevano avuto le parole come complottista, sovranista e tutto, quindi l'etichetta antisistema oggi viene utilizzata un po' in maniera denigratoria. Quindi io ti dico non siamo antisistema, siamo l'alternativa al sistema. Ma cioè, loro possono anche considerare una parola negativa il bene, il Dio, cioè, ma non per questo dobbiamo inseguirli, eh, onestamente. Cioè, <ride> Bisogna È essere difficile. pro sistema, penso che al di là della vicinanza o meno alle tesi nostre, penso che nessuno... Eh, è contento di questo sistema, cioè no, non è contento nemmeno. esattamente, quindi per me è una parola nobile. Antisistema, tutto no. qui. No, <ride> eh. no, tu, Saluta Gianfranco Di Bartolo che volevo invitare in trasmissione, gliel'avevo promesso. Ma non sto riuscendo a trovare via Facebook un modo per uh, per. Per trovare perché, perché non risponde il suo commento, quindi non cioè lo vedo dal programma da Striard, ma non lo vedo dalla pagina Facebook, quindi non riesco ad aprire. Lo saluto eh, che è il presidente di. Allora, allora di che... uh, non so fino a quando sia stata pretestuosa questa cosa, uh, perché. Molti sono convinti e io sono tra questi, onestamente, che l'unione di questi partiti antisistemi non si è potuta fare per eh, interessi di bottega personali dei singoli partiti che volevano massimizzare il risultato nella speranza che gli altri partiti non potessero presentare la lista per mancanza di firme, eh, però. Pretestuosamente si è detto che non, non si voleva fare l'alleanza con alternativa per l'Italia, l'ho sentito io in una trasmissione di Toscano, eh, l'ha tirata fuori questa cosa di Nolfi, sia perché era considerata la lista troppo cattolica, sia anche per la, per la presenza appunto di ex eh, appartenenti a Casa Pound. Allora la mia duplice domanda, è questo uh, il vero motivo oppure... Eh, oppure eh, secondo te è più quello che, ti, che ho detto prima io e poi si può andare avanti eh, in questo momento delicato in cui le sorti veramente del mondo sono in bilico ancora con queste eh, pregiudiziali? Non si può andare avanti, anzi sono pregiudiziali strumentali solo a mantenere le divisioni e si basano su concetti dualistici ormai superati perché io sostengo ormai che il mondo dal 2020 si è cambiato radicalmente. Eh, il paradigma politico che abbiamo conosciuto fino al 2020 non c'è più. Eh, siamo di fronte a uno scontro epocale con um, altre, altre forze, cioè ci sono altre, altre forze in campo che poi generalmente sono sempre quelle del bene e del male. Ma eh, come tu puoi vedere sempre in, in procinto delle elezioni eh, tra gli argomenti Banali, che si tirano sempre fuori, ci sta sempre il discorso fascismo e antifascismo, poi si tirano fuori cantanti, nani, ballerine, eh, la pausini che non canta bella ciao, poi risponde pif, cioè, e diventa soltanto un grande, <ride> mi sta venendo una parolaccia, meglio che non la dico, eh, comunque, si crea soltanto grande confusione su questi argomenti che sono ormai e ritriti, e eh, forse non so fino a che punto attecchiscano più sulla popolazione, però fa gioco, mh, diciamo, eh, soprattutto per chi mh, non eh, come posso dire? Anzi, eh, soprattutto le grandi forze che negano l'evidenza sul cambiamento in atto fanno gioco sempre su queste posizioni post-ideologiche. E come vedi faccio una, appena un inciso diciamo, di analisi tecnica su come sono oggi le situazioni. No? I partiti tra virgolette, di sistema sono sei e come puoi vedere anche dal, dai consensi stimati, no? dai sondaggi, si dividono a gruppi di due. Allora c'è la fascia eh, post-ideologica che oggi è eh, la contrapposizione tra Fratelli d'Italia e PD Esi, e si eglottano per il primo e il secondo posto. Poi c'è la fascia dei cosiddetti sfigati, perché sono quelli che dovevano cambiare il mondo, invece cambiare, erano i partiti antisistema di qualche anno fa, dovevano cambiare il sistema e sono diventati invece gli attori non protagonisti del sistema, che sono 5 Stelle e Lega, e si contendono con questi sfigati il terzo e il quarto posto. Eh, e poi c'è l'ultima fascia per il quinto e sesto, che sono quelli della politica geriatrica, che sono praticamente Forza Italia e Renzi con Carlo Calenda. C'è questa, uh, questa contrapposizione a due a due ed è chiara praticamente di, di, di questo fenomeno che dicevo io, di partiti che vogliono tenere lontane, lontane uh, diviso il popolo e lontano dalle reali, reali problematiche e basandosi sempre su questo battibeccare dualistico, spesso su posizioni diciamo che sono nostalgiche, e fondamentalmente mh, si, si fanno tengono il gioco l'uno dell'altro a vicenda per quanto riguarda sì, dico, le... dico a cui siamo di fronte allora se tu vedi come come personalmente il mondo di fronte a un bivio eh, dove da una parte si va verso il barato da, dall'altra ci si salva allora i temi dovrebbero essere altri se tu invece non credi alla mia visione o alla nostra e pensi che, che ci siano però, come del resto è evidente, gravi problemi economici, gravi problemi di pandemia, gravi... anche in questo caso i temi dovrebbero essere altri. Se si riduce tutto alla pausini come tu hai giustamente citato, al PIF, al fascismo, è evidente la malafede di tutta la classe politica. Quindi anche i cittadini dovrebbero fare uno sforzo per capire che questa gente va politicamente gettata a mare, presa a calci, in culo. Questo è, è, è il punto chiave, eh, perché io tendo sempre a dare la colpa alla classe politica, ma probabilmente è a metà, forse. Ecco questa, questa e le cose sono condivise. No, ma ti dico, tu giustamente hai detto le tematiche del momento. Il momento eh, c'è una guerra momento... in europa che rischia di diventare terza guerra mondiale la no? guerra che attualmente ha scatenato inflazione crisi economica e crisi energetica spaventosa in italia batti beccano su questa cosa attenzione ma non ti dicono che sono tutti sulla stessa linea cioè quindi come facciamo ad avere tra questi questa offerta politica di sistema un'alternativa quando ti ripeto pd e, e, e Fratelli Italia si beccano, Frate, eh, lega e 5 stelle si beccano, quelli si beccano, ma poi fondamentalmente seguono la stessa agenda politica, sono tutti pro-Ucraina, sono tutti per continuare la guerra, hanno una linea guerrafondaia dichiarata. Ma non è soltanto una Conte, Conte, devo dire, sta prendendo un po' le distanze, ma siamo in campagna elettorale. Ma fino sì, a, vabbè, fino ma a il momento di chi ha capito che ha un elettorato che accetta benissimo i cambi ideologici in corsa, quindi può benissimo sì. parlare di quello che vuole prima della campagna elettorale, per poi adottare altre politiche dopo la campagna elettorale. Quindi questo non, non mi stupisce. Ma secondo me non ne parlano nemmeno, ascoltami, perché... Di cosa su cosa devono scontrarsi sull'ucraina cioè non è che possono la meloni può esprimere posizioni eh, pacifiste non lo può fare no, anzi ma loro eh, si scontrano eh, su come risolvere il caro bollette ma eh, non ha eh, al nocciolo della questione eh, eh, poi, che parla, eh, non, eh, quindi non parlano e di guerra in maniera. No, non, no, non parlano perché c'è musumeci che, che dà del comunista a putin e questa cosa ho, ho visto Famiglia. che è condivisa anche da qualche altra persona di destra e non ha alcun senso storico anzi se proprio c'è una politica comunista in, in atto in questo momento anche nazista nella componente socialista del nazismo è proprio in Europa oggi cioè <ride> i comunisti siamo una... quindi eh. poi c'è urso che eh, ogni giorno parla delle interferenze su, sull'italia da parte de, dei russi non si capisce se sui partiti oppure su su, sui cittadini direttamente con perché qui si può fare complottismo basta si parla contro la Russia con onda elettromania. Non, non si sa come vengono queste indefenze sì. perché poi i partiti a essere accusati di aver preso i soldi sono proprio eh, lo stesso partito di Urso, Fratelli d'Italia e il suo alleato la Lega quindi li faccio i nomi di questi partiti Urso eh, Terzi che ogni giorno parla di queste cose e eh, però non risponde e poi, e poi dice no, ma forse, forse, quindi comunque lascio nel dubbio, in Italia non, non, non sono stati mandati eh, soldi, eh, però eh, c'è un'influenza di, eh, di tipo politico, mi pare che ogni giorno l'Europa, eh, l'Inghilterra e anche gli Stati Uniti esprimono la loro opinione sulla politica locale. L'Italia subisce le influenze estere in maniera cioè. pazzesca. Guarda, meno male che non mandano più Quindi tempo, di, di, cosa ma parlare, di cosa deve parlare, fratelli d'Italia? Di cosa deve parlare, fratelli? Dell'adesione totale al progetto pandemico a Davos. Ha tradito tutti gli ideali della destra, del sovranismo, de... ma persino della destra ingannata al movimento sociale italiano, di quel tipo di Europa. Che io, su cui io insomma, discuterei però, cioè, non, non c'è più nulla di destra ha tolto pure persino l'MSI, le, le è rimasta la fiamma che secondo me prima o poi toglieranno pure cioè, uh -huh. non c'è nulla di destra non c'è nulla di eh, ti chiedo Pietro Paolo ora ti farò una domanda se puoi, se riesci a parlare e di, di mandare il link di connessione tanto è uguale a Gianfranco Di Bartolo che voleva sì, vedere, sì, farti volevo dire se lo potevo mandare sì e eh, allora eh, lo colgo l'occasione per eh, eh, comunicare sia ai telespettatori che anche a te mh, lo spunto che ci propone la uh, Leon Leo, che è uno pseudonimo di un ragazzo che conosciamo, però non so se lui vorrebbe svelata la sua identità quindi lo lasciamo come pseudonimo ieri sera si è saputo che Italia appoggia Cateno De Luca, presumo, quello che voleva far eh, vanscire vasci le pietre, io mi ricordo che Cateno De Luca fu giudicato non sono parole mie, anche se onestamente insomma, l'ho ascoltato con piacere quel video di Radio Radio fu giudicato il, il sindaco più imbecille d'Italia quando Disinfettò le spiagge in pieno agosto per paura del covid. Eh, quindi, ma non so se è vero questo, questo appoggio di Dalexit. È una supposizione nata dai, dai, dai dei contatti che sono stati palesati tra candidati delle, delle liste a supporto di... Buonasera, di... signora Menta. Buonasera, Buonasera un sera, attimo, Pietro. faccio finire il candidato. E lo io ho non posso salvare. Signora. Vai, vai. Prego, prego. prego. Eh, sì, no, il contatto che poi diciamo, da, da approfondire dal punto di vista politico, perché da un punto di vista umano non è che dobbiamo... <ride> Uno si è a contatto, a quanto pare un candidato, con alleato di Catena De Luca, mantiene dei rapporti, eh, stretti con eh, le comunità, la comunità di Darexit della provincia di Messina e ha anche incontrato Paragone. Questa è una cosa che è stata notata, ovviamente, avvenuta a Messina. Ho visto oggi che se ne è parlato anche sui social. Non, eh, non posso dire altro perché non conosco la vicenda in maniera approfondita. Noi abbiamo solo avuto questa impressione e abbiamo provocatoriamente fatto una domanda. Ecco tutto eh. Io ne, ne faccio un'altra domanda. Ah, prima, però, presento Gianfranco Di Bartolo. Che ha, vado a memoria, quindi mi perdono, non abbiamo avuto tempo di concordare la presentazione. Eh, dovrebbe essere il presidente nazionale del Popolo Partita IVA, famoso durante eh, i lockdown per essersi opposto alle restrizioni. Partita IVA Federale. Partita IVA Federale. Gianfranco Di Bartolo. Buonasera e capolista al Senato per l'Alternativa dell'Italia di cui Anche io, di avere. io ah, sono okay. il capolista al Senato di cui ah, mi onoro okay. di avere con me il mio grande amico persona competente di politica e umana l'architetto Pietro Paolo Messina per quanto riguarda l'Ital Exit exit se lei mi permette di dire naturalmente nella sua trasmissione, se lei può dire quello che vuole, no, quello che vuole no, nelle cose giuste. Se lei no, però, offende, le se giuste. li prende lei le denunce, mica No, no, io, io non offendo, Interessa. una cosa che premetto, no, no, che quello che dico me Lo dico, dico, la... lo dico no, no, e poi sto in silenzio, io. perché Mi questa è una trasmissione profondamente... Io. Ehm, liberale. No, qual liberale? No. Profondamente... Non è liberale? Eh, no, no, non siamo liberali, ormai siamo antipari. Non antichi, è liberale. No, no, siamo... Eh, che cos'è ehm. Eh, un attimo no, il termine non no, mi viene no, politicamente scorretta ecco l'ho trovato quindi lei comunque dire io... quello che cazzo vuole proprio, lo, lo, però sottolineo. mi fa piacere Prego. che lei parli così però mm -hmm. me ne assumo la responsabilità politica certo. di quello che dico allora buonasera a tutti Italexit sono impegnato nella trasmissione un aspetta un aspetta Italexit, po di luce, Italexit eh... Nello, Italexit, stanza, non me. è un partito antisistema non ci sono prove che dimostrano che l'Italexit sia un partito antisistema poi se lei poi se voi volete farmi qualche domanda specifica io rispondo eh sì questa è un po' un'accusa generica che mh, tutti no però se facciamo domande se... specifiche poi entriamo nel merito io, eh, lei mi ha detto di farle una domanda io le sto facendo una domanda eh, Comunque, ed è, è, non è generica eh, le sto dicendo che i partiti antisistema in questo, in questo periodo si stanno accusando a vicenda di di non essere veramente antisistema l'uno con l'altro quindi lei si metta nei panni di un elettore antisistema che è un po' confuso nello scegliere il vero partito antisistema le chiedo per favore sia a lei, signor Di Battolo, che anche a Nello di mettere la, la telecamera o il cellulare orizzontale in maniera da riempire tutto il vostro... si gira e dovrebbe esserci l'orientamento automatico la rotazione la un e, e dovrebbe abilita abilitare la rotazione automatica. Anche. Forse di part... se no continuiamo. Purtroppo è il bello della diretta. Questo è proprio il caso di dire. Aspetta un attimo, dottor Ramenda, Un attimo, ma come si fa? Comunque, eh, non, non so. riesco perché io non sono bravo nella tecnologia. Vabbè, è uscito, allora. Eh, intanto, saluto il nostro caro amico Nello Mana. Buongiorno, ciao Nello. Eh, è andato via pure lui. Sono eh, è modo. la giornata del, dei, dei problemi tecnici. Scusate un attimo perché, in questo momento, non sono neanche in ufficio, sono in un banchetto. Eh, qua, un da banchetto. Che trezza Perciò, sono in, in una fase per dire qua eh, in mezzo alle intemperie, capito. Un allora, saluto tutti voi lì Nell'Umana allora se noi... senti, ci senti Nell'Umana? sì sì, vi sento poi? allora, innanzitutto Ciao per bene. chi non lo oh. conoscesse faccio una veloce presentazione eh, di Nell'Umana eh, molto famoso qui localmente a Militello perché gestisce la radio eh, di Militello Radio Venere e recentemente mi, mi correggi se sbaglio eh, ho avuto anche diventato giornalista riconosciuto all'albo mi sto sbagliando casomai spiega tu meglio no, no, sì, giusto sì sì certo ecco. sì. allora volevi porre volevi porre una domanda al candidato a senato pietro paolo messina eh, guarda. io non, ero, non, cioè, non sono preparato perché non sapevo, eh, sapevo che si parlasse di politica ma sono stato invitato, al... no, magari sì, su temi locali. Su qualche... temi locali, problemi locali. Infatti. Ma io non sono mai di, eh, né di radiofonico né di giornalista. Sono qua come simpatizzante sostenitore di Pietro Paolo. Ecco questo. Ah, so. ecco. Quindi abbiamo Io non lo so. Abbiamo un ospite. <ride> Sì, sì, per sì. porre qualche domanda. Abbiamo un ospite simpatissante. Penso sei in capo, purtroppo dovrò, dovrò, fare... sì, sì. dovrò fare io l'avvocato del no, diavolo, io... lo No, io... Faccio... Ah, non... Vai, vai, Nello, sai qualcosa da chiedere? Vai. No, man mano che si riscalda l'ambiente gliela faccio. Cioè, la prima cosa che gli faccio è che sicuramente una... la mia sensazione è che è un po' anomala questa, questa elezione, insomma, perché penso che girare... Un po' tutta la provincia di Catania in pochi giorni, eh, insomma, non è che sia, sia stato facile, lo è tuttora. Quindi voglio capire qual è l'impressione, insomma, della gente. Non si sta capendo quale indirizzo mh, ci fosse veramente. Ecco, eh, come scelta diciamo degli elettori, ah, eh, perché so, vabbè, si parla di centrodestra, però io credo che ci, siano delle, ci saranno alla fine delle sorprese inaspettate. Non so qual è la vostra sensazione. Sì, io ho allora, la, ho le la sensazioni di Pietro Paolo su eventuali sorprese come il crollo di, di Musumeci per esempio potrebbe Ma, allora in guarda il, um, in questa campagna elettorale non mi meraviglierei eh, di, di nessun risultato può avvenire di tutto è una campagna elettorale anomala, anomala per i tempi per i modi poi non l'abbiamo mai vissuta la campagna elettorale in piena estate è stata una cosa da foglia da, da raccogliere le firme a fine agosto è una cosa di una difficoltà immane con questo caldo poi la gente già che è stanca di parlare di politica poi la dovevi cercare mentre erano in ferie cioè ti mandavano a far culo così sempre, no. per direttissimo difficile per noi che dovevamo raccogliere i film è difficile per i partiti che hanno semplicemente presentato le liste una, una, una pacchia è stata loro sono stati in, in campagna elettorale fino al primo giorno e risultati non mi merveglierei di sorprese non darei per scontato nulla, e, però di fatto è anche difficile poter annusare che cosa sta succedendo, perché è magmatico. Io ti dico soltanto con l'impressione che le, in una situazione del genere delle cose inaspettate possono succedere, ma sinceramente non riesco a comprendere le direzioni che perlomeno qua... Paolo. Non mi senti? Sì, cioè, sì, se io ti sento Pietro. Non, oggi non si comprende bene verso dove si stia andando incontro in, in anche perché poi in, in Sicilia comunque la campagna elettorale è sempre, ha preso il predominio quella delle, delle regionali ovviamente le nazionali sembrano quasi, sono molto blande e incomprensibili noi andiamo dritto sulla nostra strada perché abbiamo le idee chiare Sappiamo contro chi stiamo, stiamo lottando e sappiamo per cosa stiamo lottando. Quindi noi abbiamo le idee chiare così come ce l'avremmo anche il 26 di settembre, al di là del risultato elettorale che troveremo, eh, definitivo. Noi, la nostra idea è quella di un progetto a lungo, a lungo termine. Allora, io ti, ti faccio una, una provocazione. Che anche. Eh, mi senti? Perché io sento degli strani disturbi, non so se sono io. Io ti sento. Ok. No, no, allora. Il segnale. Cosa? Chi... Il segnale è chiaro, no? È pulito. Perfetto. Quindi... Allora, ehm, ti faccio una provocazione, che in parte è una provocazione, in effetti, ma non totalmente, perché ci sono molti elettori antisistema che sono stati un po'. Eh, così ent sono entrati un po' in confusione per le tante strane candidature che sono uscite un po' in tutti i partiti e io non per metterti in difficoltà ma noi siamo persone mh... aspetta un attimo devo, devo mutare il signor Di Bartolo che ah, è uscito di nuovo eh, niente, ti faccio vedere direttamente sta cosa eh, così poi la commentiamo insieme eh, è giusto che, che si affrontino tutti i temi senza senza remore ok allora questo è un post di Mario Adinolfi del 31 maggio 2020 eh, screenshotato di recente perché c'è il simbolo alternativa per l'Italia ok il lupo vero e le facili prete di Mario Adinolfi C'è la storia di quello che diceva che il Covid era tutto un complotto dei soliti cattivi: poteri forti, il 5G, la Cina, Bill Gates, l'Europa, la Merkel, le case farmaceutiche, il laboratorio di Wuhan, i vaccinisti ognuno sceglie il suo lupo nero e che bisognava reagire al lockdown fregandosi di ogni precauzione imposta. La storia dice che lui e la moglie hanno fatto così e si sono beccati il Covid, diventando ferventi sostenitori della tesi opposta a quella complottista per via del pesante malanno da cui sono faticosamente guariti no, non era un raffreddore c'è chi si è lamentato per lo spazio dato in media a quella storia e allora spiegamolo bene, se uno dice per settimane il covid non esiste il covid è un'invenzione per tenerci tutti sotto controllo sociale e poi si becca il covid con la moglie e parte per una predizione opposta, questo in tempo di Covid è giornalisticamente una notizia, e i media fanno di conseguenza il loro lavoro, riportano la notizia, ma non voglio limitarmi al dato episodico, provo a spiegare meglio, comunque va avanti, un po' lungo, sì. già penso che hai intuito la natura del post, sì. che sembra negare quelle che sono le convinzioni eh, sostenute eh, da noi in questi due anni. Allora, si può cambiare idea? Come, come la leggi su questa cosa? Allora, non, sono, non ha negato, secondo me, le, le nostre convinzioni. Ha, um, ha fatto una riflessione contestualizzata al, al momento di questa notizia e poi con notizie simili a queste in quel periodo ne avvenivano tante. Ci sono stati sempre i Novax che si sono ammalati e eh, quasi in punto di morte cambia un'idea come quando ci sono le conversioni all'ultimo momento. E penso che all'epoca ci sia stata praticamente una, una polemica su questa, su questa vicenda e lui eh, ovviamente che cosa fa? Perché Adinolfi è una persona intelligente, non la vuole buttare nemmeno sulla banalità, la butta sulla questione dell'utilizzo che, che ne può fare eh, l'informazione. Ehm, ti dico così anche perché il popolo della famiglia è sempre stato presente nelle manifestazioni contro il Green Pass, quindi ben prima di questo maggio 2022, quindi io adesso non ricordo il post. No, eh, maggio lungo. 2020 non c'era il Green Pass. Maggio ah, è 2020? 2020. ah, 2020. è 2022. Eh, no, vabbè, certo. là sarebbe stato grave, senza dubbio. Certo. 2020, Ma... può darsi che ancora non si era intuito quello che stava succedendo. Io eh, eravamo, quindi, questa cosa sì. la capisco, non tutti sono stati inizio. furbi come noi, però almeno dico del, un chiarimento. Quindi pure. siamo prima ancora dell'avvento del miracoloso vaccino. Certo, perché le elezioni di Trump furono a novembre e subito dopo le elezioni, il giorno dopo, spuntarono miracolosamente quattro, quattro seri magici che prima non esistevano. Quindi sì. sì, fu prima del, dell'avvento miracoloso. Sì. Ma il vero cambio di paradigma l'ha fatto il vaccino, non l'ha fatto il Covid? Era insomma lì italiana. ci sono state le libertà civili sospese gente sì. tenuta in casa che non poteva correre non si capiva perché non si poteva correre da soli eh, non c'era una motivazione sì. realmente scientifica per cui uno da solo poteva essere pericoloso per la società eh, la mascherina eh, sulla quale ormai le pubblicazioni abbondano dell'assoluta inutilità insomma, ma, tu sai benissimo che la cosa è stata graduale perché ci hanno dovuto uh, accompagnare pian piano se ci avessero messo subito l'obbligo vaccinale forse ci saremmo un po' scandalizzati. ma siccome eh, la, la paura è che, ma c'è anche da dire questo se la tecnica utilizzata è stata quella del, del, dell'infondo, della paura perché un popolo, con, un popolo eh, si gestisce meglio no? un, un popolo preso da, da, da una certa paura un certo terrore lo può in qualche modo gestire meglio c'è cioè anche chi magari Stava per cadere nell'errore di, di, di, di interpretare anche lui questa paura eh, così come, come la stavano diffondendo, però magari c'è stata quella capacità intellettiva di capire poi l'inganno. Eh, Vabbè, comunque è in buona compagnia perché se si va un po' indietro si trovano dichiarazioni discutibili di Rizzo, si trovano di, eh, fotografie Rizzo strane di Paracone, voglio dire sono... Rizzo è un sostenitore del vaccino e lui, no no Rizzo... no, lui parlava di quelli pediatrici parlava per me sembra una cosa grave lui perché... è anche un sostenitore del vaccino per il covid perché lui è vaccinato e lui è un sostenitore della libertà di scelta ma più volte in trasmissione no no, lui parlò lui... dell'obbligo dei vaccini testati quindi riferendosi a quelli pediatrici non sì, a quelli no no vaccino. no, però ha parlato anche anche che lui è vaccinato, ha fatto vaccinare la madre perché è anziana, quindi è un soggetto fragile. Più volte Rizzo ha ribadito sempre che eh, secondo lui le vaccinazioni vanno fatte. Quindi sì, e, e poi ha tu... in, ingroia, ingroia dentro la sua lista che ha detto peste e corne contro Chino. Sì, attenzione. però vedi io tu conosci benissimo la posizione, ma io posso capire uno che è per la libertà di scelta, se no, sarebbe ipocrita il nostro essere per la libertà di scelta no, no, io dico quello che, che secondo me ha esposto il Rizzo ad attacchi fu quando disse che era per l'obbligo dei vaccini testati riferendosi a quelli pediatrici sì. perché l'obbligo voglio dire è sempre tratto di bambini eh, su bambini per voglio dire malattie che sono state ha, ha fatto un bell'intervento non lo so se l'hai visto eh, quel candidato le, de, di vita non mi ricordo eh, ho capito di chi parla eh, dei eh, tre vuoi dei tre vuoi che ha messo in difficoltà Vespa dicendogli appunto, ricordandogli che quando fu dell'introduzione de, de, de, del siero per il morbillo eh, si inventarono la falsa notizia che c'erano 300 bambini morti a Londra eh, quando in tutta l'Inghilterra il bambino morto era solo uno che tra l'altro aveva gravi patologie per pregresse quindi eh, questa è una cosa che parte da lontano forse noi l'abbiamo capito subito perché già avevamo iniziato a fare la battaglia nel 2017 contro l'introduzione della legge Lorenzino. Eh, qualora eh, ci fosse diciamo, una situazione inaspettata e veramente tu riuscissi a diventare senatore della Repubblica Andiamo un po' sul locale. Cosa faresti per Militello o per il territorio calatino? Certo, sono due ambiti eh, che apparentemente sì. sembrano distanti perché un senatore si occupa di, di, di, di fatti, diciamo, di politica eh, per, nazionale. Vabbè, Però il, La politica agricola, per esempio. Il peso, il peso che un senatore eh, ha sul proprio territorio diventa abbastanza importante. Eh, anche, nel, del, nel, no, anche nel dare l'indirizzo politico ovvio che il nostro territorio deve essere eh, sicuramente deve diventare al, al centro deve entrare al centro delle nostre delle nostre preoccupazioni perché oggi di preoccupazioni si parla eh, non, non va abbandonato e va sostenuto attraverso una serie eh, di di proposte che devono rilanciare la piccola e piccolissima impresa che è quella attualmente più disagiata. Ma, ma ti dico, eh, mi cogli così, eh, impreparato, perché ovviamente non ho un programma, eh, devo essere onesto, un programma sul territorio, però è eh, l'indirizzo sicuramente differente, l'atteggiamento differente che dobbiamo mh, prendere atto, che i politici siciliani, non hanno lavorato per gli interessi della Sicilia quindi basterebbe soltanto eh, fare il contrario di quello che hanno fatto i nostri politici siciliani che più volte si sono dovuti piegare alle direttive dei partiti mentre invece i partiti devono diventare secondo me lo strumento al, al, all'interno del quale il, eh, il rappresentante delle istituzioni di quel territorio deve fare valere i diritti dei propri concittadini eh, un tempo, un'altra, sono andato, un eh, per anni fa ho seguito una, una conferenza su un libro ehm, dedicato alla, sulla storia di Bettino Craxi, Bentornato Craxi, se non ricordo eh, il cognome del, dell'autore, che è un, un siciliano, un ragazzo, un giovane in gamba eh, di ambito socialista, e si parlava appunto del, di come lavorava il Partito Socialista dell'epoca, eh, quando si andava a Roma e c'era la proposta di un deputato del centro o del nord per la costruzione faccio un'ipotesi di un pezzo autostradale i politici siciliani si, si, o meridionali in genere si battevano per fare la stessa cosa da questa parte eh, ma qua stiamo parlando degli anni 50-60 no? quindi il politico quando c'è qualcosa da dare a una parte dice no no ci vuole anche qui invece noi abbiamo fatto spesso che i nostri politici hanno spesso calato le braghe per permettere magari operazioni più, più interessanti da Roma in su, eh, scambiandole semplicemente con una posizione sicura in Parlamento, ma fregandosi poi di quelle che sono le istanze del territorio. L'agricoltura eh, necessita di un supporto, così come necessita un supporto l'artigianato. Qua non solo dobbiamo produrre le materie prime, le dobbiamo lavorare ed è questa un una grande sfida contro la globalizzazione. Non si può produrre in una parte, eh, lavorare dall'altra parte ancora, eh, distribuire poi di nuovo. Noi qua dobbiamo produrre e lavorare e vendere. e Sostengo l'assoluta difesa dei prodotti nostrani che non devono avere competitors sul nostro territorio. Io non posso accettare la presenza. Nei, nei supermercati siciliani di prodotti che noi in Sicilia produciamo e che troviamo nei supermercati purtroppo anche a prezzi più bassi perché le regole eh, liberiste della globalizzazione ci portano a questo, le arance siciliane devono essere le uniche arance che devono essere presenti negli scaffali dei supermercati è un po' economia controllata di stampo sovietico questa. comunque ti faccio una provocazione su un tuo diretto Bene. avversario al senato e dico diretto avversario perché tendenzialmente tu sei riconducibile a un'area di destra, esattamente come Musumeci, poi bisogna vedere qual è la vera destra e, e siccome tu hai fatto accenno a questo fatto dei politici che poi per un seggio lui disse nel, il 23 giugno scorso governatore uscente quindi Musumeci nella celebre conferenza stampa del passo di lato se divisivo, si esprimeva così non svendo la mia terra e il mio popolo per un posto nel parlamento nazionale sono di un'altra pasta non accetto compromessi la meloni non ha mai proposto un baratto del genere cioè dimissione da presidente della regione e candidatura al senato lei conosce bene la mia moralità io conosco bene la sua fermezza poi poco dopo è avvenuto esattamente questo cosa ne pensi? Che è successo l'esatto contrario di quello che lui stesso ha dichiarato, cioè non c'è da pensare niente, è un, è un dato di fatto, è, ed è chiaro che alla fine eh, lui, lui è un senatore in pectore, no? lui si è assicurato un posto al senato, lui sì è, è un collegio sicuro, anche se non fosse campagna elettorale, completamente, ma eh, di fatto Cosa, cosa è avvenuto, lui poteva essere un parlamentare già anni fa e non solo come lo sarà adesso, perché adesso si è assicurato un posto solo per lui, di fatto eh, buttando nella spazzatura anche la struttura la pseudo struttura che poi di fatto non si è mai concretizzata la struttura di, eh, diventerà bellissima in Sicilia, cioè quel poco che, che, aveva, che aveva tentato di costruire l'ha completamente eh, barattato l'ha liquidato per una sua personale candidatura si troverà solo lì al Senato, senza, eh, solo isolato, ma evidentemente la, la proposta era buona. L'avrebbe la potuto fare già una decina di anni fa e non solo, con 5-6 suoi eh, parlamentari quando c'era la destra di Storace. All'epoca non lo volle fare perché non, non ha avuto lungimiranza, ma forse anche le palle per farlo, eh, e oggi invece lo fa perché... Di fatto dal da, da, da il corpo di grazia a un, a un tentativo eh, politico che dà il corpo di gestione. grazia a chi l'ha sostenuto in questi allora, anni. Eh, ha <ride> Nello, e, vuoi e, fare e qualche è alla domanda? Che è creduto in lui e di fatto ci ha fanculizzati a tutti. Cioè, poco, cioè, sì, poco da... Ce lo meritiamo dopo essere stato il primo il, al mondo ad aver imposto le mascherine all'aperto, Nello, vuoi fare? Una domanda uh, dicevo. Dico, vabbè, è scontato, forse retorico, ma secondo chi di, chi su, su qualunque argomento. La tua candidatura è chi può dare fastidio di più? Stiamo parlando di Nello Musumeci, eh, approfondiamo questo, questo discorso. E come okay. dare tu una valutazione, un voto, diciamo su questa sua candidatura, che lascia un po' perplesso, ovviamente. E come io lo vedo come un piccolo collotorimento. Nonostante Nello, suo partito, la web, che giocattiva. non ti vedi inviso. Lo alza un po' la quella. Ah, sì, okay. ok. Quindi un duo così breve, ma io l'ho già detto, secondo me è stato, diciamo, un, un buon mh, come posso dire, <ride> una buona offerta di un'offerta che non si può rifiutare, eh, che gli ha permesso di, di, di adesso di, di fare un risultato, ma che poi risultato non è, cioè di trovarsi una collocazione già bella, un, un impiattata piattato, un servito di un piatto del tutto personale e personalistica. Eh, non c'è nessun gioco di squadra, anzi c'è l'abbandono la, della, della, della barca al mare mentre era in tempesta, perché la sua tempesta è già la stava vivendo nella del governo siciliano no cioè. nemmeno l'abbandono perdonami l'affondamento cioè già ah. sta affondando e lui gli fa i buchi perché sta appoggiando schifani che è quello che gli ha tolto il posto buchi sì, buchi. Sì, non gli sì, è una barca eh. che non conviene più cioè questa barca là non esisterà più eh, e dopo anni di promesse, di... milito ti chiede meritiamo ti suggerisce cosa ne pensi di quello che pensa lei meritiamo questo perché non abbiamo fatto nulla per cambiare le cose se solo il come pecore lo, eh, lo meritiamo veramente eh, non è che no, nessuno lo merita penso che nessuno lo meriti, però è la conseguenza proprio è la conseguenza di quella. Allora, ogni azione è una reazione, è la conseguenza della nostra mancata reazione. Quindi siamo noi i fautori di tutto questo. Eh, e ognuno piange le opere sue, ovviamente. Però non lo meritiamo. Io non penso che nessun uomo meriti quello che stia succedendo adesso e spero sempre nell'illuminazione. Nell sulla, sulla via di Damasco, eh, signor Di Bartolo, vuole allora io volevo dire: intervenire intervengo dicendo su Nello Musumeci, che è un servo della plebe. E a parte questa frase antica degli antichi romani, volevo dire che alternativa per l'Italia c'è un progetto serio in cui tutti i punti che voi avete visto se lei li ha letti sono stati ben studiati su un progetto che andrà avanti nel futuro a prescindere da questo risultato perché il risultato di adesso sarà figlio di politici che hanno dei soldi rubati al popolo italiano con una campagna elettorale dove hanno speso milioni di euro quando noi siamo, siamo stati costretti a non fare nessun cartellone pubblicitario, a raccoglierci le firme ci siamo? Tutta questa politica di adesso, a parte alternativa per l'Italia, e non voglio parlare dei movimenti antisistema, perché poi sembrerei troppo divide e impera. Parlo solo dei vecchi partiti. Sono tutti partiti figli di un sistema politico corrotto che ha i soldi per fare politica, perché la politica si fa solo ed esclusivamente per quanto riguarda la loro parte con i soldi addirittura comprando i voti anche dando i posti di lavoro alla gente naturalmente mi assumo io la responsabilità di quello che dico perciò assolutamente per noi questi partiti non valgono niente perché non sono né ideologie né partiti sono dei servi di un sistema criminale criminogeno da abbattere dalle fondamenta addirittura portandoli come ho sempre detto e dirò sempre anche in tribunale davanti alle loro responsabilità sia politiche e personali per una dittatura imposta a un popolo cosa che accadrà nei prossimi anni e di questo qua ti garantisco che accadrà perciò non parliamo di questi partiti parliamo della Sicilia del progetto di Pietro il mio di questo partito che è una vera alternativa per l'Italia poi naturalmente quando avranno il coraggio di confrontarsi con Pietro giorno 20 e giorno 25 poi Pietro nella sua dialettica un po' più moderata dei toni rispetto a quella mia, saprà sicuramente rispondere a sfrombattuta, anche perché io purtroppo ho questo carattere, ho questo modo di pensare, di fare, di agire anche in politica, cioè persone valide, competenti e anche un po' più moderate di me nella dialettica, non nell'ideologia come Pietro Paolo Messina, sapranno rispondere a queste persone, che con me non c'è nessuna moderazione, in assoluto perché io non sono disposto a parlare con questa gente che considero dei criminali e dei traditori del popolo sia siciliano che italiano prego il eh, signor di partito lei abbiamo scoperto che, che è un sognatore lo dico no, ]lo non sono un sognatore e le spiego no, no, perché. No, no, no, no, no, sono un sognatore, fatto... perché poi noi andiamo in tribunale con le prove per vedere di quello che sì, loro hanno però fatto e poi vediamo se sono un dimentica, dimentica il piccolo particolare che vediamo. i giudici sono guidati da no, Consiglio Superiore no, no, no, no, no. della Magistratura che a sua volta accetto dai politici che dovrebbero essere indagati. Ehm, domanda di Santo Scileco Labrisotto domanda per l'amico Pietro Paolo cosa ne pensi del fatto che una gran parte delle persone antisistema si è orientata per l'astenzione pensando che votando si sì, legittimerà il sistema anche non votando si legittima il sistema perché non esprimi nemmeno un'opinione dici soltanto vabbè fate quello che cazzo volete e il sistema si legittima non gliene frega niente il sistema del tuo voto gli sta bene così tanto voto, tanto governano lo stesso però se tu riesci anche col tuo voto col singolo voto di ciascun italiano riuscire a superare quel, quello sbarramento che ti permetta di portare un manipolo di deputati che la pensano diversamente, pur essendo una minoranza una sicurezza minoranza tu stai lì in Parlamento, hai voce e rompi le palle cosa che attualmente si rischia che non avverrà saranno tutti piegati sulla stessa linea sulla stessa linea di emergenza sanitaria che ritornerà ritornerà alla grande un attacco ancora, ancora più violento di quello che abbiamo visto l'anno scorso emergenza energetica, guerra eh, con la bandiera della Nato in tutto e per tutto politiche europee Però vedi esiste l'etogenesi dei fini eh? Eh, la politica energetica che intendono fare loro vedi che si scontra con la dittatura sanitaria che vorrebbero instaurare, perché se cominciano a far mancare la corrente, come fanno a digitalizzare tutte le transizioni economiche, a controllare le persone con la televisione, a controllare le persone con i drone? Mm -hmm. E se continuano a riuscire il sì. discorso militare, eh, non dimentichiamo che da molti Putin è stato pro proposto al Nobel per la sanità dato che ha fatto scomparire il covid per un breve tempo e se la guerra prende un'altra piega poi loro hanno tempo per eh, continuare con questa farsa dico le cose rischiano di sfuggirgli di mano cosa penso no? loro sono un'organizzazione criminale ma non sono degli dei quindi eh, quando diciamo è tutto scritto, è tutto scritto nei loro programmi, ma non è detto che i loro programmi riescano ad essere eh, ingranati bene. Certo, certo. Ritornando sulla questione energetica, eh, giustamente tu dici, se manca l'energia come fanno la digitalizzazione? Ma l'energia non te la tolgono, te la riducono per quanto riguarda le tue necessità. Perché se l'energia, se ci fosse veramente necessità della riduzione eh, de, de, de, dell'apporto energetico, delle potenze energetiche, allora perché ad esempio eh, ti parlano sempre di evitare di utilizzare elettrodomestici, ma non ti hanno detto, detto mai di spegnere la televisione, oppure non ti hanno mai detto di non fare le partite, negli, nelle, le partite di calcio negli stadi la sera, dove uno stadio consuma un botto di corrente, perché là il business è principio. Ti dicono, ti vengono a rompere le palle dentro casa tua, ti dicono se devi accendere lo scaldabagno. E Ti fanno pesare, ti fanno sentire in colpa se ti lavi due volte anziché una volta, ti dicono se accendi il, se accendi il condizionatore, eh, tu stai so sostenendo Putin. Cioè eh, qua siamo arrivati a rasentare la follia. La gente piano piano ci crede davvero a queste minchie. Se ti lavi sì. con l'acqua calda, sostieni Putin, come di Putin? No, io non ho, io ce l'ho io, sono con gli ucraini. E eh. allora ti lavi con l'acqua fredda. Cioè, no, la vera contraddizione dico... è che, che alcuni sentono dire io sono per la pace, sono, con sono per l'Ucraina la... <ride> sì, due... oh, o, o sei per la pace e questo si può capire, una posizione pacifista, non o sei per l'Ucraina se non può essere per l'Ucraina e per la pace, cioè, no. perché l'Ucraina è una delle due contendenti. No. O sei per l'Ucraina Ci hanno disabituato a poter fare dei ragionamenti logici. Bueno, cioè, la logica aristotelica se è da quel paese. Allora, io non voglio fare l'uccello del malaugurio, Pietro. Però, eh, forse anche perché insomma un po' di esperienza ce l'ho come, come ce l'hai anche tu. Probabilmente noi il 26 settembre ci sveglieremo con magari farai un buon risultato, però modesto rispetto a quello, che fa, a quello che faranno altri tuoi competitor, e, e quindi che messaggio dobbiamo dare alla popolazione? anche un po' rispetto al discorso che facevamo prima di entrare in trasmissione. Dobbiamo essere autocritici, secondo me è, un po è anche un po' colpa della popolazione, si dovrebbe svegliare, dovrebbe capire, oppure la colpa è nostra che non riusciamo a spiegare bene i concetti. Bisogna essere sempre autocritici perché sennò si rischia di cadere nell'errore della presunzione e bisogna essere sempre capaci di analizzare gli errori, a cercare perlomeno di rimediare in qualcosa un'altra volta, perché come tu sai eh, una volta si può sbagliare la seconda volta il cioè, raro umano, perseverare è diabolico cioè anzi è deficiente purtroppo tante volte si è perseverato su certi errori, io dico soltanto che è fondamentale che la gente si informi e che si svegli, la gente non deve credere nella minchiata del voto utile perché il voto utile è la negazione del voto libero il voto utile significa se mi dicono, guarda se non voti e la Meloni sale il PD e dice: Mamma mia, allora voto la Meloni, ma in realtà non puoi votare la Meloni, pensi di votarla eh, o come al contrario. Se no, il voti... voto utile è un'altra cosa, è no, no. io non ti do il voto perché tu non raggiungi il 3%, mm, e quindi sì. il mio voto sarebbe sprecato. Sì, e c'è anche questo, c'è anche il fatto della paura dello spreco. Ma infatti, qual è il problema? Io la penso come te, ci sono tanti che la pensano come noi, ma non danno i voti ai partiti antisistema. Oggi molti che la pensano come noi, danno il voto alla Meloni perché è eh, la Meloni antisistema. A parte là è un'ignoranza di base perché non è così e poi ti dicono ah, mamma mia però se non sale la Meloni poi sale il PD è peggio quindi eh, dice voto il meno peggio di quelli che ce la fanno e, e, e quindi si uniscono entrambe le cose dall'altra parte c'è chi dice Ah, se non voti il PD sarà la Meloni quella è fascista io ho sentito discorsi che dicono quella toglierà il Green Pass perché poi c'erano quelli che invece vogliono il Green Pass c'è gente che sta soffrendo perché in questo momento non c'è il Green Pass ci sono Guarda, praticamente gli, gli, araldi, preso, gli araldi della sottomissione. Ho preso il piace. servizio a scuola i primi di settembre, e siccome ho preso il servizio in due scuole, non ti dico quale delle due, così siamo tranquilli. E ci sono alcuni colleghi che parlavano pubblicamente in aula eh, con sofferenza, perché le restrizioni erano state tolte al 31 agosto. Sì. Quindi è queste restrizioni sono diventate ormai una coperta di Linux che si devono portare a pesta, senza le quali soffrono, stanno male. Sì. È un problema serio sì. perché... C'è una è psicosi collettiva che è il risultato delle politiche del terrore che hanno, eh, che hanno portato avanti negli ultimi due anni. Io L'appello che posso fare è... Allora, chi già ha pensato e già ha deciso cosa votare va bene, co, più cosa che chi votare, perché qua si parla di cose eh, c'è poco da fare c'è soltanto da dire, non è un voto intelligente io mi rivolgo non solo agli indecisi, che ancora giustamente essendo indecisi sono un terreno fertile e sono tantissimi ma soprattutto a quel 40% circa di persone che a quanto pare hanno deciso di, di astenersi e quello è il più grande bacino elettorale io dico, ma astenersi io mi estengo per non buttare il voto, ma se tanto la tua estensione sembra un voto buttato, dico, buttalo su di noi. Cioè, alla fine, se, se tu non voti non cambia nulla, perché non dovresti accordarci la tua, il tuo consenso e farci tentare? Poi, la prossima volta, uh, ci premierai oppure no. Perché Però avere, vogliamo avere la possibilità, noi vogliamo avere la possibilità di poter esprimere le nostre istanze dentro le Camere, dentro il Parlamento, dentro la Camera, dentro il Senato. Noi qua in Sicilia dentro il Senato perché non siamo candidati alla Camera. A proposito della Sicilia vorrei farti una domanda. Uh, Alternativa per l'Italia non è presente, e questo per me è un dispiacere che non sia presente nemmeno una lista antisistema perché Paragone non ha presentato liste con Italia Exit Italia Sovrana è stata bocciata anche se c'erano candidature, voglio dire molto discutibile comunque il partito è stato bocciato al Tar e non si può presentare alternativa per l'Italia non ha presentato lista vita non ha presentato lista e Musso ha deciso di non presentare lista eh, chi voterai per le regionali per le regionali io non avevo riferimenti però devo dirti una cosa mi è capitato di conoscere qualche giorno fa, perché sono stato invitato ad una chat, la candidata di Siciliani Liberi, che è una candidata eh, contro il Green Pass, provita, e devo dirti che non mi è dispiaciuta come persona, mi ha fatto anche una certa simpatia. Ovviamente non la conosco bene. Ma in che partito? Siciliani Liberi, è una lista sta correndo da sola con quale presidente? lei è presidente questa... ah lei, ah ok la candidata. Eh, infatti io l'ho allora, conosciuta a malapena non, ti provoco devo... l'ultima volta già ti ho provato la prima ti provoco la seconda volta, do... eh, eh, volta eh, se no poi di dico, potrebbero dire che io sono di parte sono a favore no, di un no. no, no, non sei di parte quante volte ci siamo scontrati ecco eh. e quindi e dico non uh, hai fatto un percorso alle comunali squadra che io ti ho rimproverato pubblicamente, non sulla persona perché io rispetto tantissimo è stato anche ospite sulle termobili, Franco Barchitta una persona corretta però giustamente essendo lui non contro il Green Pass non contro le restrizioni eh... è critico posso, posso spezzare una lancia per lui è e perché, non, perché non, non voti lui allora? Perché adesso la proposta politica che mi offre per le regionali non, non può... Cioè, sarebbe, potrei votare... Scusa, se, potrei votare nello musulmane... Cioè, Ora, non, non <ride> No, dico, la, la, la, la proposta politica che fa... Io non, non ho nulla da dire sulla persona che reputo un bravo amministratore a Scordia, però io me lo vorrei tenere sindaco di Scordia. Io capisco che lui... Lo faccia per avere un collegamento diretto all'Ars, perché lui punta molto la sua mandata. Quindi, reale, signor eh, Barchit il, il suo ex sul candidato fatto. Messina si augura che lei non salga deputato. No, io, io non mi auguro che non salga. <ride> rimanga non... sindaco di Scordia, in quanto un bravo amministratore. Non, ecco, non, non è che è un bravo amministratore. Per quanto mi riguarda, no. io gli auguro di salire, ma io non gli, non gli darò, in questo contesto, il mio appoggio. Ma okay. come anche. Eh, ma io ovviamente poi non sono riuscito nemmeno a entrare al consiglio comunale ma non è che tutti quelli che sono consiglieri comunali sia di Bachit o qua a Militello di Burtone voteranno Burtone e io penso che Burtone invece avrà un ottimo risultato vediamo se mi sbaglio io penso che la regionale avrà un ottimo risultato prima perché eh, ho imparato a conoscerlo e ti dico che a livello proprio di professione politica proprio il mestiere politico eh, è il, uno dei più bravi sicuramente il più bravo in campo in questo momento a non in assoluto perché c'erano poli ex politici militallesi secondo me che, che sono al suo livello ma in questo momento quindi lui sa fare una buona campagna elettorale e in più esce da un risultato voglio dire storico perché quasi 3000 voti eh, in un'elezione comunale con eh, un rapporto tra eh, voti ed elettorato molto favorevole, persino più favorevole del risultato storico di Musumeci quando era presente alla regione perché gli abitanti sono diminuiti a Militano. Di fatto gli dà una bella volata. Poi io in questo momento sto frequentando Caltagirone per questioni di lavoro e molti parlano bene di lui a Caltagirone, e un po' anche in altri ambiti del territorio. Secondo me sarà una sorpresa, mi posso sbagliare, ma questo... Lo voglio dire prima, vediamo se io dico soltanto che io non voglio entrare nel merito del risultato definitivo. Io dico soltanto che non è che tutti quelli che l'hanno votato, lo rivoteranno, o viceversa, cioè, magari c'è gente che non l'ha allora, votato alle, alle amministrative, che adesso lo voterà. Magari Fucile lo voterà. Non l'ha votato l'amministrativa e lo voterà chissà come deputato. Non, non è impossibile. Comunque, io, purtroppo, il mio voto che va <ride> vuoi chiudere tu, a Spisani, Nello, non lo, allora. posso, non lo posso dare. Mi dispiace, così come lo, non lo posso dare al centro sinistra. Lo vu vuoi chiudere tu con una domanda, Nello? Mm, sì, allora eh, dico dopo il 25, come sarà la, diciamo, la tua eh, da politica, sociale cosa, cosa ti aspetti in questa elezione allora io io mi auguro che tu sì. io mi auguro che tu venissi eletto Montesanatore sì. giustamente nulla è escluso perché insomma ma è ovvio che eh, dobbiamo essere con i piedi a terra e capire qual è la realtà di oggi eccetera è giusto no. Quindi tu probabilmente come mi hai anticipato stai lavorando per il futuro, eccetera. questo mi fa piacere. Già candidarsi e rischiare molto su una lista che chiaramente parte da, insomma, da una base piccola è già rischiosa, però tu hai il coraggio di scommetterti in prima persona e per questo io, diciamo io ti apprezzo, ti ammiro per quello che fai, giustamente al di là di tutte le tematiche importanti, che tu porti avanti con onestà, con correttezza e con autoglio, che vorrei che appunto uh, una volta tanto venissero premiate Quindi io te lo auguro con tutto il cuore. Ma dopo il 25 cosa farà Pietro Paolo? Io quando ho, ho accettato la candidatura che mi era stata proposta da Alternativa per l'Italia, ho messo una condizione. Ho chiesto se questa sigla fosse un contenitore esclusivamente elettorale che serviva a essere consumato durante queste elezioni e poi finiva lì, oppure se avesse avuto eh, un progetto a lungo termine. I responsabili di questa, di questa realtà mi hanno garantito che loro hanno intenzione di portare avanti a partire dal 26 settembre Alternativa Verditalia come progetto, come come, entità, come nuova entità politica in Italia, sulla quale costruire una base alternativa eh, al, al sistema. E quindi ho accettato solo per questo, ho accettato sulla parola di questa garanzia. Se mi avessero detto, questa è una lista che servirà soltanto a tentare queste elezioni, tanto per ficcarci nel calderone del, eh, dei partiti antisistema, ma poi ognuno per la sua strada, gli avrei detto no grazie non avrei perso tempo io spero che i dirigenti di questo partito mantengano la parola perché la mia intenzione è quella di mantenere la mia, il mio supporto eh, e, di, e di strutturare per l'Italia nel territorio per le prossime sfide sociali prima che politiche eh, Pietro Paolo la domanda, la domanda l'ultimo appello agli elettori eh, salutiamo così per oggi dando, dandoci appuntamento scusami prima mh, che lascio la parola a te per la chiusura dandoci appuntamento per i prossimi giorni eh, perché avremo almeno fino alla chiusura della campagna elettorale l'intervista ad altri candidati locali e non tra cui abbiamo già confermato per domani Bonanno di Fratelli Italia ex sindaco di Cartagirone che ha il coraggio di venire a confrontarsi qua che certo non è una pagina amica però leale quindi eh, lealmente ci confronteremo e poi eh, presto anche Purtone più altri candidati che, con cui siamo in contatto e che man mano vi annunceremo quindi appuntamento a domani con Bonanno e probabilmente già martedì con Purtone l'ultimo appello direttore. io mi rivolgo a tutte le persone che in questi anni hanno subito eh, le angherie e le violenze di un governo che ha tolto un po' a tutti la propria libertà anche a quelli che sono caduti per errore o per necessità eh, nell'inganno eh, non solo per la tragedia del, del Green Pass perché di tragedia si parla di negazione delle libertà individuali, eh, delle discriminazioni e della negazione del mondo del lavoro, ma anche per tutte le problematiche che stanno avvenendo oggi. Non fatevi abbindolare da coloro che sono i responsabili di tutto questo. Siamo tanti, so che sono tantissime le, le persone critiche, le persone che la penso come noi, le persone che hanno subito i torti che abbiamo subito noi. Siamo tanti, siamo molti di più di quelli che pensano e quelli che diciamo, stimano e mi rivolgo appunto a, a, a supporto del, del fatto che sono molti quelli che non hanno fiducia nella politica eh, i dati dell'astensionismo sono potenzialmente altissimi io mi rivolgo a chi pensa di non andare a votare andate a votare vi chiedo eh, un voto al Senato eh, scheda gialla date questo, questo dateci la vostra, il vostro supporto e, e permetteteci di, di poter dare di poter avere voce eh, in Parlamento. Quindi mi rivolgo a tutti coloro che non credono più, ma ai quali chiedo fiducia. Grazie. E allora, eh, ovviamente stendiamo l'invito a chiunque locale non volesse partecipare, prendi i contatti tramite Facebook o Telegram con noi e sarà invitato, perché noi siamo aperti a tutti ovviamente aspettatevi qualunque tipo di domanda senza pietà eh, saluto quindi eh, il nostro ospite gentilissimo nell'umana che ci ha voluto fare compagnia e eh, magari lo inviteremo per le prossime volte se volesse venire saremmo contenti eh, quindi un, un saluto caloroso e il candidato al senato Pietro Paolo Messini ci Grazie. vediamo presto, buona serata sì, buona serata a tutti